vediamo un altro esempio di analisi di un circuito in regime sinusoidale in cui sono coinvolte le potenze prendiamo un generico circuito immaginiamo di considerare il circuito composto di due parti che rappresentiamo in questo modo e come fatto anche in precedenza immaginiamo che le due parti siano connesse tra di loro da eh, soltanto da due conduttori in modo che il, il circuito di destra quello che stiamo analizzando eh, possa essere considerato un, un semplice bipolo supponiamo di, di avere come dati di partenza la potenza attiva P assorbita da questo circuito supponiamo di conoscere anche la potenza reattiva Q assorbita dal circuito e supponiamo di conoscere il valore efficace della tensione V rappresentata da questo fasore ai capi del, del circuito stesso. Quindi passiamo ai dati, supponiamo che la potenza attiva assorbita P sia pari a 300 But, supponiamo che la potenza reattiva Q sia negativa e abbia valore meno 50 var ricordiamoci subito il fatto che essendo negativa la potenza reattiva si tratterà di una potenza reattiva di tipo capacitivo supponiamo anche di conoscere il valore efficace della tensione V ai capi del nostro circuito di destra, del nostro, eh, quello che stiamo considerando come un semplice bipolo e si appari a 230 volt. Vogliamo determinare il fasore della tensione sinusoidale V, quindi non solo il suo valore efficace ma anche la sua fase e la stessa cosa per il fasore della corrente I assorbita dal, dal bipolo non mi stancherò di ricordarvi la necessità di rispettare il, la convenzione dei segni per i bipoli passivi come in questo caso affinché eh, la soluzione e i segni delle grandezze che troviamo siano esatti come possiamo fare per procedere a trovare la soluzione intanto possiamo scrivere le espressioni di q e di p eh, le loro espressioni che le definiscono e vedere che informazioni eh, ci forniscono per la soluzione abbiamo che, che la potenza reattiva q è pari a v per i per il seno di phi poi sappiamo che la potenza attiva p è pari a v per i per il coseno di phi immaginiamo di dividere e di porre la frazione diciamo q diviso P, quindi avremo Q diviso P uguale a V per I seno di Phi fratto V per I coseno di Phi, quello che mi rimane qua, una volta che vado a semplificare V per I e V per I a numeratore e a denominatore, mi rimane seno di Phi fratto Coseno di Φ, e questa non è alto, sappiamo dalla trigonometria essere la tangente dell'angolo Φ. Eh, che cosa è? Vi ricordo ancora: Φ è l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente. Quindi ricordiamoci che Φ per i bipoli passivi è l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente. Quindi la differenza della fase della tensione con la fase della corrente se andiamo a sostituire i valori che abbiamo nel nostro esempio abbiamo che questo che q è uguale a meno 50 fratto p che è uguale a 300 questo mi dà meno 0,167, ovviamente valori leggermente approssimati, ma per l'economia dei nostri circuiti non c'è nessun problema nel determinare, nel utilizzare delle approssimazioni, a questo valore di della tangente, da questo valore della tangente noi possiamo ricavare quindi l'angolo di sfasamento Φ con l'operazione trigonometrica inversa e quindi Φ sarà dato dall'arco tangente di meno 0,167 che se lo calcoliamo in gradi sessagesimali questo risulta essere uguale a meno circa, ripeto, meno 9,5 gradi. Con questo valore dell'angolo di sfasamento possiamo anche calcolare, così intanto ci servirà andando avanti, il coseno di φ, quindi il fattore di potenza uguale a coseno di meno 9,5 gradi sessagesimali e questo è 0,986 circa il fattore di potenza quindi un fattore di potenza molto molto elevato prossimo a 1 ma non 1 è il seno di fi Uguale al seno di meno 9,5 gradi che essendo il seno di un angolo negativo mi dà un valore negativo pari a meno 0,164 una volta conosciuto il fattore di potenza cos Φ e anche il sen Φ, è facile eh, ricavare il valore efficace della, della corrente perché se io riprendo l'espressione della potenza P attiva come V per I coseno di Φ, adesso l'unica incognita che ci rimane è l'ampiezza eh, della corrente I, cioè il suo valore efficace per l'esattezza I, eh, quindi lo, lo ricaviamo, i uguale a P fratto V cos Φ, quindi sostituiamo i valori, 300 watt a numeratore, a denominatore 230 volt per 0,986, il valore del fattore di potenza. Se eh, svolgo il calcolo, trovo che questo è uguale a circa a 1,3 Ampere. lo potremmo calcolare anche come q fratto v seno di φ, e quindi però ok segni nel senso che q è meno 50 e qua abbiamo sempre 230 però per meno 0,164 quindi il segno negativo a numeratore con il segno negativo a denominatore mi riporta il valore eh, positivo e quindi ci ritroviamo il valore 1,3 3A calcolato in, in precedenza. Continuiamo ad analizzare il circuito e i risultati che abbiamo ottenuto eh, andandoli a vedere graficamente sul, sul piano di Gauss, il piano di Gauss reale immaginario. Adesso noi eh, per determinare la fase della tensione e della corrente non le possiamo determinare in senso assoluto, ma le possiamo determinare in senso relativo, cioè eh, conoscendo l'angolo di sfasamento che c'è tra una e l'altra. Quindi possiamo e dobbiamo, se vogliamo rappresentare graficamente, scegliere l'angolo del fasore o della tensione o della corrente e determinare l'altro di conseguenza. D'altronde, quello che interessa a noi è lo sfasamento tra i due, non i valori assoluti dei due angoli, ma eh, appunto la differenza fra questi due angoli. Quindi, se eh, per semplicità diamo alla, come fase alla tensione il valore 0, cioè scegliamo ΦV uguale. 0 gradi e questa è una scelta che facciamo eh, è un'ipotesi che facciamo una scelta autonoma che possiamo fare allora abbiamo che da questa discende che siccome fi l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente che è uguale alla differenza fra fi v meno fi sappiamo essere uguale l'abbiamo Calcolato sopra a meno 9,5 gradi, allora da, da questa deriva che la fase della corrente fi con i la porto a destra eh, del, del segno di uguale cambiandola di segno, quindi mi rimane FV dall'altra più 9,5 gradi cambio di segno portando a primo membro e quindi avendo dato 0 a fv alla fine la fase della corrente risulta essere uguale proprio ai 9,5 gradi che abbiamo determinato prima quindi andiamo a disegnare sul piano di gauss abbiamo detto che il fasore della tensione si trova sull'asse delle ascisse perché gli abbiamo dato fase 0 il fasore della corrente avrà angolo 9,5 gradi adesso qua accentuo un po l'angolo perché sia visibile graficamente quindi il fasore della corrente sarà questo, questo angolo qui Φ con I uguale a 9,5 gradi è appunto la fase della corrente mentre invece Φ l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente che è sempre questo Qua prolungo per avere un po' più l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente è sempre lo stesso angolo FI con I, però percorso, vi ricordo, eh, nel verso in cui io devo far ruotare il fasore della corrente fino a sovrapporsi al fasore della tensione, quindi la rotazione in questo caso in senso orario, Essendo in senso orario l'angolo descritto è un angolo negativo, quindi Φ è uguale a 9,5 gradi ma negativi. Ricordo, questo è sempre importante determinare il segno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente. Un angolo di sfasamento negativo vuol dire che la corrente, così come è evidente dal grafico, è in anticipo in questo caso sulla tensione V. E in questi casi noi ci troviamo di fronte a un bipolo di tipo ohmico capacitivo quindi che assorbe potenza reattiva capacitiva e quindi di valore negativo quei meno 50 volt ampere reattivi noi li ritroviamo sul, nel diagramma vettoriale tensione corrente proprio perché la corrente risulta essere in anticipo sulla tensione quindi con un angolo di sfasamento fra tensione e corrente negativo in questo caso pari a meno 9,5 gradi.